Ah, infatti piacere introdurvi a, a, a questa tavola rotonda che di fatto è una simulazione di un possibile consiglio di classe eh, di rientro dove ascolterete le risposte dei nostri studenti alle domande che vengono poste eh, da un insegnante e potrete quindi cimentarvi nel cercare di categorizzare proprio le risposte dei ragazzi nella griglia che vi abbiamo proposto come griglia di osservazione che trovate anche nella chat eh, se non ce l'avete Sotto mano. Potrete quindi liberamente compilarla ascoltando i nostri ragazzi e eh, se avete eh, qualche appunto, qualche dubbio, eh, che sia, eh, qualche domanda che sia quindi pertinente eh, alla griglia, quindi che vi, mh, come dire, che vi possa aiutare per completare ancora meglio eh, questa osservazione e questo vostro ascolto, eh, sicuramente potete farle in chat e, e segnatevi insomma tutte le riflessioni gli appunti anche su un foglio che, che vi vengono in mente. Eh, mi fa molto piacere adesso introdurre i protagonisti eh, di questo consiglio di classe eh, virtuale e mh, in particolar modo do il benvenuto a, a Narita Faggiano insegnante collaboratore del dirigente scolastico del liceo Banzi Bazzoli di Lecce, eh, nonché volontaria di intercultura e eh, un uh, sentito grazie ai nostri due ragazzi uh, che oggi ci dedicano uh, questa Così la condivisione della loro esperienza eh, gli ex borsisti di intercultura Ludovica Gambera e Simone Lepore che invito ecco, a connettersi e vi lascio la parola, grazie Grazie Anna Passato, buonasera a tutte e a tutti e benvenuti ai nostri giovani ospiti di oggi. Io a questo punto inviterei subito Ludovica e Simone a presentarsi brevemente. Diteci dove siete stati e quanto soprattutto è durato il vostro programma. Buonasera a tutti, io sono Simone Lepore e sono stato un anno in Brasile. Buonasera a tutti, io sono Ludovica e sono stata un anno in Cina. Grazie, eh, grazie Ludovica, grazie Simone. E allora a questo punto entriamo in merito oh, alla nostra chiacchierata. Io oh, vi chiederei eh, innanzitutto oh, di descrivervi, di descrivervi eh, prima e dopo l'esperienza all'estero. Eh, diteci come eh, vi, vi vedete, eh, come vi siete visti prima e dopo. Se può essere utile eh, vi invito anche ad utilizzare magari degli aggettivi che possano eh, rappresentare una sintesi. Della vostra descrizione, prego. Inizia Simone? Sì, perfetto. E allora io utilizzerò sì tre aggettivi, ma voglio farlo anche mostrando sin da subito quelle che erano le mie caratteristiche e come sono volute durante il mio anno all'estero. E la prima parola che voglio utilizzare è multiculturale. Um, infatti, prima della mia esperienza all'estero, sì ero interessato da altre culture, sì avevo la consapevolezza che attorno a me c'erano altre culture. Tuttavia, solamente dopo l'anno all'estero ho capito qual è la differenza tra uh, essere multiculturale, quindi essere consapevole delle culture che mi sono attorno, e interagire, quindi essere interculturale, imparare a sapersi relazionare, ad andare oltre. Alle a, agli stereotipi, a, alla propria cultura, anche saperla mettere da parte per mettersi uh, anche dal punto di vista dell'altro. Ed è proprio questa frase che mi porta alla seconda caratteristica, um, al secondo cambiamento che ho visto. Uh, prima del mio anno all'estero ero molto radicale, scusate, passatemi il termine, uh, nel senso che era difficile per me cercare di capire il punto di vista dell'altro, cercare anche di arrivare a un compromesso. Invece, durante il mio anno all'estero e anche dopo, ho scoperto questa caratteristica, questa capacità di saper venire incontro anche all'altro, alle difficoltà e anche alle necessità altrui. E Infine, eh, l'ultima caratteristica è la consapevolezza di se stessi e di ciò che sta attorno a noi. Um, la, e sicuramente la fase in cui si fa l'anno all'estero è, è la fase dell'adolescenza in cui ci scopriamo. E l'anno all'estero aiuta molto a scoprire ciò che vogliamo essere, ciò che vogliamo fare, ma aiuta anche a uh, essere più consapevoli e anche voler cambiare ciò che è attorno a noi, volersi, um, voler essere coinvolti nella società, in attività che ci possono anche aiutare nel, nel cambiamento di tutto ciò che ci sta attorno e poterlo migliorare. Grazie Simone, Ludovica? Allora, di nuovo buonasera a tutti e tutte. Mm, io in, partirei dicendo che mi sento maturata sicuramente eh, dopo l'esperienza all'estero, Pu può sembrare banale, però di fatto questa esperienza ha sicuramente caratterizzato un aspetto importante che ha creato un po' una mia seconda identità. Banalmente io considero la Cina un po' come una seconda, un po' come una seconda casa. Um, direi anche che um, Potrei, mi definisco anche sorpresa e soddisfatta quando ripenso all'esperienza perché mh, comunque quando avevo 16 anni e sono partita l'ho fatto ovviamente piena di emozione, piena di, cioè, gio, piena di gioia, super incuriosita, però mh, una volta tornata poi dopo ho raccolto anche un po' e continuo a raccoglierle adesso anche i frutti di questa esperienza e mi sono resa conto di quanto in effetti sia stato importante come esperienza perché prendere e andare dall'altra parte del mondo e crearsi un po' una vita lì è qualcosa che proprio eh, mi ha davvero soddisfatta. Eh, poi un altro, un altro oggettivo che utilizzerei sicuramente per descrivermi, descrivermi ora dopo l'esperienza è quello di equipaggiata. Nel senso che questa esperienza mi ha permesso, un po', come diceva anche Simone, di apprendere a sospendere il giudizio e soprattutto mettermi nei, nei panni degli altri. Per esempio, la Cina è sicuramente una cultura estremamente diversa, molto affascinante, eh, però anche proprio diversa. E stando lì ho capito che non posso giudicare la Cina con quelli che sono i parametri occidentali di una ragazza che vive a Milano, ma va, um, ho, ho imparato proprio a sospendere il giudizio e cercare di mettermi nei loro panni ed osservare le cose con un occhio più vicino a, quello che è la loro, a quella che è la loro realtà. E, um, ultima cosa, sicuramente questa esperienza mi ha dato modo di riflettere anche sulla mia vita precedente, nel senso quando ero in Italia e fare una serie di considerazioni che mi hanno permesso appunto di maturare grazie ludovica eh, mi sembra eh, di aver colto attraverso i vostri interventi eh, alcune eh, parole chiave eh, sicuramente eh, mh, sono parole che sono ritornate nelle, nei due vostri interventi ossia eh, curiosità consapevolezza eh, mh, apertura ad accettare eh, la, la diversità e anche eh, flessibilità eh, nei confronti eh, del, del diverso. Bene, a questo punto oh, entriamo in merito oh, all'esperienza all stessa. Eh, di solito oh, quando oh, noi adulti soprattutto pensiamo un'esperienza del genere ci preoccupiamo oh, dell'adattamento eh? come uno studente un adolescente si possa adattare quanto sia, possa essere complesso e allora la domanda è verte proprio sull'adattamento ci piacerebbe sapere da voi quanto è stato complesso per voi l'adattamento soprattutto nella fase iniziale e, e poi ecco che cosa vi ha aiutato oh, in modo particolare in questo oh, percorso di adattamento e, e, e anche sicuramente eh, un altro elemento interessante per noi è conoscere eh, le maggiori criticità che avete incontrato ludovica vuoi iniziare tu questa volta Prego. va bene um, grazie Sicuramente appena arrivata ho incontrato delle difficoltà, soprattutto lo shock culturale, perché eh, la Cina, così come può essere il Brasile, ma insomma tutti i vari paesi che intercultura offre, dove, ci, dove si può andare, insomma c'è questo shock culturale, quindi delle differenze. Però allo stesso tempo io credo che, almeno per me, ma anche per altri ragazzi con cui ho parlato, è stato comunque abbastanza semplice riuscire ad integrarsi o perlomeno adattarsi eh, al contesto, perché c'è tanta curiosità, voglia di mettersi in gioco e... Mh, questo nel mio caso ho sentito proprio eh, anche i sentimenti, in un certo senso, di cercare di creare un collegamento proprio, entrare in empatia con le altre persone ha aiutato tantissimo a proprio a buttare giù queste barriere culturali linguistiche e a creare dei rapporti veramente genuini. Ricordo anche con la mia famiglia cinese che c'è stato proprio una, una sera in cui io li ho ringraziati all'inizio dell'esperienza saranno passati al tempo un paio di mesi che ero lì e una sera proprio ho ringraziato la mia mamma ehm, perché non pensavo che dall'altra parte del mondo riuscisse a trovare una famiglia eh, nonostante delle differenze comunque culturali importanti. Quindi sicuramente ci sono delle difficoltà perché è un contesto diverso, si è lontani da casa, però allo stesso tempo eh, credo che con un po' di fiducia in se stessi e voglia di mettersi in gioco ci si riesca ad adattare. Grazie Lodovica, Simone? Eh, per quanto mi riguarda la mia esperienza, i punti critici sono stati soprattutto all'inizio perché Uh, mi sono ritrovato in un paese di cui non sapevo per niente la lingua, mi sono ritrovato in una famiglia che uh, non era la mia e che non avevo mai conosciuto e quindi uh, c'è soprattutto inizialmente un momento, eh, definirei magari di disagio, in cui si sta in una casa che ha deciso di accoglierti però allo stesso tempo non senti ancora tua, quindi c'è questa specie di imbarazzo iniziale in cui si ha anche proprio magari timore di prendere dell'acqua dal frigo senza chiedere. Questo però naturalmente col tempo passa, e, mentre una seconda criticità è il fatto di non sapersi esprimere, come ho detto prima. Però non tanto a livello della lingua in sé, ma a livello uh, paraverbale, a livello dei modi di fare, dei modi di interagire che sono diversi. Ed infine per me una criticità era la scuola. Io sono dislessico, quindi per me andare a scuola in un'altra parte del mondo era un, uh, un salto nel vuoto. Ehm, io ora, ricollegando questi tre punti, eh, posso dire che eh, i modi per superare le mettere difficoltà sono stati sicuramente gli amici, i volontari e la famiglia, che sono anche stati pilastri della mia esperienza. Eh, con la dislessia è stato grazie proprio ai, agli insegnanti della mia scuola che sono riuscito ad inserirmi, a utilizzare i miei punti di forza con la mia famiglia di e i miei amici di cercare di superare quelli che erano difficoltà iniziali di adattamento, ma anche di imparare a comunicare, uh, di imparare a interagire come lo fa una persona del posto. Bene. Eh... Mi sembra uh, di, eh, di cogliere eh, nelle, eh, nelle vostre eh, risposte un punto di forza eh, eh, indispensabile nell'adattamento, nell ossia la voglia di mettersi in gioco, avete detto. Eh, ciascuno di voi ha affrontato un contesto oh, totalmente diverso sul piano culturale, e, eh, però oh, ha deciso di mettersi in gioco. Ha deciso di mettersi in gioco oh, totalmente, eh, partendo proprio da quelle che eh, sono oh, anche le eh, vostre personali fragilità, che eh, come noi tutti eh, abbiamo. E, e, e sicuramente eh, mh, la difficoltà che è emersa eh, in entrambi gli interventi è quella relativa alla comunicazione soprattutto nel primo periodo una comunicazione che non è solo verbale eh, ma anche non verbale che cambia eh, mh, sul piano culturale da una cultura all'altra ecco ehm, le, eh, così come è eh, emerso in entrambi gli interventi quanto siano state importanti le relazioni per superare le criticità, le relazioni all'interno della famiglia eh, che eh, entrambi avete citato, le relazioni eh, amicali, eh, le relazioni eh, con, oh, con i docenti. Eh, e questo è, è sicuramente un punto fermo oh, di, ehm, di aiuto che ehm, eh, entrambe eh, avete, avete avuto. Ora, ehm, facciamo un passaggio successivo. Abbiamo parlato oh, di eh, comunicazione, sicuramente all'interno della comunicazione eh, un, gioco, un ruolo importante gioca la lingua, lo avete già detto. Ecco la domanda che, che vi faccio è questa, eh, ripensate un momentino oh, alla fine del vostro soggiorno in Cina e in Brasile rispettivamente, ecco, quanto eh, alla fine del vostro, oh, del vostro soggiorno oh, vi sentivate in grado di sostenere una comunicazione in lingua straniera, cioè con le persone del luogo? Pensate non soltanto alla famiglia ospitante, compagni di classe, ma pensate anche a situazioni di comunicazione un pochino più formale. Simone, vuoi cominciare tu questa volta? Perfetto. Um, io naturalmente mi sono, eh, mi sono ritrovato in un paese, eh, diciamo, con una lingua molto più simile alla mia rispetto magari a quella di Ludovica. Fatto sta che eh, io il portoghese non lo parlavo e per me è stato, è stato impressionante vedere come anche prima della fine della mia esperienza io avessi una padronanza della stessa lingua riuscendo anche a fare dei commenti, a fare analisi di testi uh, in una lingua che fino a pochi mesi fa non era la mia. E come stavo dicendo prima, non è solamente il sapere il portoghese in sé, ma anche saperlo comunicare come lo fa una persona del posto. Non era una semplice conoscenza della lingua come quella che abbiamo a scuola, ma è anche saper... I modi, sapere i modi di dire, sapere esprimere le proprie emozioni, i propri pensieri e desideri. Quindi è un, una conoscenza molto profonda della lingua, non una solo superficiale e relativa allo scolastico. Un'altra cosa molto importante è che, grazie a mia esperienza all'estero, io sono riuscito a imparare del portoghese un vocabolario molto ampio che spaziasse non solamente dalla vita quotidiana a quella scolastica e anche a termini più specifici. Bene, grazie Simone. Ludovica, con il cinese? Allora, io ho, ho studiato un po' di cinese al liceo, ho fatto tre anni e poi appunto sono andata in Cina, però c'è da dire che la, la preparazione diciamo, che avevo quando sono andata era comunque basilare perché a scuola Chiaramente si può imparare, però è più filtrato rispetto a quando si è lì. Um, per dare un po' un'idea del livello che ho raggiunto, in Cina c'è l'HSK, che è un po' come per esempio per, per il francese c'è il DELF, que, quelle certificazioni, e eh, ci sono sei livelli. Io ho fatto l'HSK 5, quindi B2-C1, perciò è un buon livello. È chiaro che mh, comunque è una lingua molto complessa, che richiede pazienza, e è comunque anche un investimento, perciò una volta che ero lì l'ho imparato Oh, avevo un, un buon livello nel senso che riuscivo a comunicare, a capire. Chiaramente c'è la difficoltà quando si parla del cinese che ehm, ci sono tanti dialetti, poi vabbè, chiaramente c'è il mandarino, però anche le inflessioni che ci sono nelle varie zone si sente proprio che è diverso, un po' come c'è anche in Italia, però in Cina con il cinese è ancora più potenziata, diciamo, questa cosa. Comunque per dare un po' un'idea, ehm, anche un aneddoto che per me è stato, che è significativo, io ricordo che durante l'esperienza una volta ehm, con mia mamma cinese ospitante con cui ho creato veramente un bellissimo rapporto ce la sento ancora adesso e tutto eh, abbiamo avuto una lunga discussione che ha spaziato veramente eh, dalla religione, eh, quindi anche lì, proprio le differenze anche culturali da questo punto di vista, poi abbiamo parlato anche un po' di politica, perciò sono riuscita davvero ad avere una discussione bella, sostanziosa, su tanti, su tanti fronti e ricordo proprio di essermi stupita, perché ho detto, finché mh, avere una discussione comunque in un'altra lingua, finché l'inglese dà, dà, un certo, dà una soddisfazione, però è comunque un po' più... Più, più usuali diciamo anche al giorno d'oggi che l'inglese è tanto usato mentre nel momento in cui questo eh, livello venne raggiunto in, in cinese è stato proprio soddisfacente quindi sicuramente con un po' di impegno, adesso lo sto anche continuando perché è chiaramente è impegnativo e richiede tempo però sono riuscita ad aggiungere un buon livello Bene, siamo felicissimi eh, nell'ascoltare queste vostre risposte perché eh, in fondo voi ci avete detto che non è necessario conoscere la lingua del paese eh, ospitante, eh, Simone non conosceva il portoghese, eh, Ludovica un cinese un po' scolastico e eh, sappiamo bene quali possano essere, immaginiamo, non sappiamo, immaginiamo quali possano essere le difficoltà del cinese, ciò nonostante alla fine del vostro soggiorno voi avete raggiunto un, uh, direi un ottimo livello di conoscenza uh, della lingua del paese ospitante. Eh, perché eh, Simone ha fatto riferimento a, al possesso di un lessico specifico, per esempio, e, eh, in una uh, situazione eh, uh, particolare eh, che poteva uh, giocare anche una, uh, un ruolo negativo, quale quello no, della dislessia, ci ha raccontato Simone. E eh, Ludovica ha un livello tra il B2 e il C1 che è un livello notevole, per, eh, per, la lingua, eh, per la lingua cinese. Complimenti ad entrambi, veramente. Bene, parliamo adesso di eh, diversità. Mm? Eh, la domanda eh, che eh, vi voglio porre ora è, è questa. Eh, Quale diversità avete eh, notato oh, da un punto di vista sociale, mh, da un punto di vista valoriale, da un punto di vista uh, politico, ma anche relazionale, ecco, tra uh, mh, le eh, due culture, tra la vostra cultura d'origine e quella del contesto, del contesto ospitante in cui avete svolto la vostra esperienza all'estero. Cerco di essere un pochino più concreta nella domanda, così da avere delle risposte altrettanto concrete. Per esempio, quale diversità uh, nel rapporto tra uomini e donne, ehm, nel rapporto, nei rapporti scolastici tra uh, insegnanti eh, e studenti, eh, il rapporto con, uh, con l'ambiente, il coinvolgimento oh, del cittadino oh, nella, uh, nella vita uh, politica istituzionale del, del Paese. Uh, ma anche, non so se avete notato delle diversità sul piano delle, eh, delle, politiche, eh, delle politiche sociali eh, e delle disuguaglianze sociali. Ci piacerebbe molto sapere che cosa avete notato. Ludovica, inizi tu. Va bene, allora, um, per quanto riguarda Uh, le differenze, c'è cioè da dire che ne ho riscontrate molte sotto i più disparati, uh, sotto dei più disparati punti di vista, quindi in ambito politico, anche gerarchico, proprio relazionale, relazionale all'interno della famiglia, all'interno delle istituzioni, uh, anche appunto tra uomo e donna. Um, poi magari faccio appunto qualche esempio, mentre ho anche però riscontrato delle for dei forti punti uh, in comune che è un po' quello che dicevo precedentemente che è stato anche quello che mi ha permesso appellandomi diciamo que all'empatia quelli che sono i sentimenti e quello che poi mi ha permesso di fatto di creare dei rapporti genuini con, eh, con famiglie eh, insegnanti eccetera um, per fare, de per fare un esempio di, di differenza anche a livello sociale, io per esempio i miei genitori sono separati e eh, mi ricordo che una volta ne stavo parlando con il professore e io l'ho fatto presente, lui era abbastanza stranito e mi ha detto che in Cina non era una cosa comune, nel senso che poi ovviamente le famiglie, posso, cioè può capitare che ci siano delle dinamiche simili, quindi magari i genitori che non vanno d'accordo, però tendenzialmente magari non, non, non c'è l'usanza diciamo, del separarsi o del divorzio o comunque è meno comune rispetto che in Italia. E questa è una cosa che mi aveva colpito. Um, così come anche, per esempio... La mia mamma cinese era molto meno eh, indipendente a livello economico, poi vabbè, questo varia nel senso che nelle grandi città ci sono magari anche delle dinamiche più simili a quelle che possono essere nostre, eh, varie. Però, insomma, nel, nell'ambiente diciamo, in cui vivevo io, per esempio, la mia mamma cinese non era indipendentemente economica, mentre magari nella, famiglia, nella mia famiglia qui in Italia questo è diverso. E anche a livello ambientale ho visto delle differenze, cioè proprio per quanto riguarda eh, le dinamiche di attenzione all'ambiente. Per esempio, vicino alla mia scuola una volta è capitato che eh, ci fosse, cioè il cielo è diventato praticamente nero per via di alcuni eh, appunto rifiuti, dei gas, diciamo che stavano. Non gas, c'erano appunto dei. qualche polvere, non so, comunque il cielo è diventato nero e questo un po' mi ha colpito perché era vicino alla scuola. E, mh, appunto per dire che magari ci sono delle differenze o anche la plastica loro la utilizzano moltissimo magari c'è un po' meno attenzione rispetto a questa cosa poi anche Ludovica, ma c'è stata una reazione a questo episodio da parte, eh, da parte vostra o dei cittadini? Um, <ride> no, io ero un po' colpita dal, dal, dalla cosa poi non so quanto effettivamente inquinante fosse magari però insomma era un po' era proprio nero il cielo un po' mi ha colpito questa cosa um, per, era per, appunto per fare un esempio però appunto magari ci sono delle, anche banalmente sulla plastica, nel senso che in Cina si utilizza tantissimo, mentre magari noi stiamo cercando un po' di sensibilizzarci rispetto a questo. Quindi sì, differenza su tutti i campi, però allo stesso tempo anche delle, dei punti in comune. Grazie, Lodoveca. Simone? Allora, io parto dicendo che il Brasile è un paese molto grande e uh, questa, questa grandezza e anche, direi, diversità lo porta a essere diverso anche dal punto di vista sociale. Sicuramente un aspetto che ritroviamo in tutto il Brasile è il divario sociale, eh, di cui io non mi rendevo conto. Grae, per, fortuna Italia, eh, per, fortuna, per fortuna in Italia mi ero trovato a confrontarmi solamente con persone eh, più o meno che appartenessero al mio ceto sociale o comunque che fossero benestanti, diciamo. Eh, mentre in Brasile mi, ho, mi sono stato colpito di vedere come Uh, come c'è questo rapporto uh, tra uh, classi più avvantaggiate e classi più svantaggiate, che non deve essere eh, necessariamente un rapporto conflittuale, anzi, uh, io ho visto una, molta integrazione, uh, pochi direi anche stereotipi o esclusione dalle delle classi più avvantaggiate rispetto a quelle meno avvantaggiate. Eh, un'altra caratteristica che ho notato in Brasile sono i valori i valori vengono esaltati in maniera molto forte eh, come quella ad esempio della famiglia e delle tradizioni però non necessariamente eh, a livello eh, nazionalista infatti io ho visto un'apertura eh, verso i miei confronti ma verso anche i confronti delle culture essere. nonostante ciò si tiene molto alle proprie tradizioni mi ricordo c'erano centri apposta per per la divulgazione della, della cultura degli antenati, per la storia dei balli e dei canti. E anche la famiglia svolge un ruolo uh, molto fondamentale. Questo è sempre, io parlo sempre relazionato a quella che è la mia, uh, la mia vita e, e quello che mi circonda. Mentre in Italia vedo un po' uno scemarsi del, del senso di famiglia, in Brasile ho visto ancora un senso molto forte di attaccamento, nonostante poi i ragazzi siano indipendenti perché magari a 17 anni eh, già lavorano, eh, vivano da soli, comunque ho visto una... La, ho, ho percepito la famiglia come un, un valore aggiunto alla propria esperienza. Per quanto riguarda invece l'ambito di coinvolgimento... Uh, io ho visto in Brasile un coinvolgimento maggiore a livello sociale e politico dei cittadini, non solo perché il voto è obbligatorio e si può votare fin dai, dai 16 anni, ma anche perché uh, i cittadini si rivoltano di più. Se dovessi fare un paragone, paragonerei i, i brasiliani, ma in più generale i latinoamericani alla Francia. Hanno questa tradizione di rivoltarsi, uh, quando, uh, voglio, di, rivoltarsi di protestare nei confronti delle ingiustizie. Grazie, veramente grazie ad entrambi perché eh, eh, avete risposto con una tale eh, consapevolezza e eh, eh, una tale eh, dovizia anche di particolari di esempi che eh, attraverso le vostre parole eh, ci sembra di aver conosciuto meglio queste due culture di, eh, di appartenenza. E adesso adesso parliamo invece di relazioni, ci piacerebbe sapere magari iniziando da Simone questa volta che tipo di relazioni avete instaurato con le persone che avete incontrato nell'anno all'estero, famiglie ospitanti, insegnanti, amici, compagni di classe ecco quali anche quali difficoltà avete incontrato nel relazionarvi eh, con le persone, come le avete superate, per esempio, oh, se eh, avete eh, mh, eh, a, avuto o avete sentito oh, la presenza di stereotipi o pregiudizi. E, e, e poi ecco l'ultimo aspetto che vi chiedo eh, ci piacerebbe sapere se avete mantenuto alcune di queste eh, relazioni eh, anche eh, dopo il rientro in Italia. Prego Simone. E allora, io inizierei magari dalla scuola, e direi innanzitutto che per me la scuola ha svolto un ruolo fondamentale um, proprio nel rapporto con nell'estrazione di rapporti con i miei compagni di classe. E, proprio perché a scuola si dedica del tempo anche al gruppo classe in sé, quindi si fanno delle attività eh, per conoscersi, delle attività per portare avanti i rapporti interpersonali tra le persone. Eh, I rapporti che sono creati con i miei compagni di classe sicuramente sono dei rapporti molto forti, che vanno oltre la semplice amicizia, eh, dei rapporti di confidenza, dei rapporti di complicità direi. Dal punto di vista degli insegnanti, come ho già detto prima, c'è stato un rapporto anche là di sostegno, un, uh, erano per me dei punti di riferimento, tant'è io ho, ho avuto la necessità durante il mio anno all'estero di cambiare uh, la mia famiglia e fu proprio la mia professoressa di portoghese che diede la disponibilità ad ospitarmi perché era a conoscenza della mia situazione e questa cosa mi ha veramente stupito perché um, non so se uh, in Italia... Sarebbe successo lo stesso. Ed infine ci sono proprio i rapporti con la mia famiglia. Eh, sono molto forti. Eh, Tant'è che molto spesso, a distanza di tre anni, io ormai sono pari di tre anni fa, è a volte difficile parlarne. Perché eh, l'allontanamento poi da questi rapporti è veramente qualcosa che ti lascia un segno. Ora, e se può sembrare un'esagerazione, ma io mi ricordo ancora. Quando, quando tornai io dormivo solamente accanto alla foto della mia famiglia ospitante, tant'è che mia mamma a volte mi prendeva anche in giro, però io li sentivo veramente come, come qualcosa di mio. E una cosa che vorrei dire è proprio che uh, forse il momento per me più difficile stato dell'esperienza è il ritorno a casa, e proprio per i rapporti che si vengono a creare, perché se da una parte uh, torni a casa tua, dall'altra stai lasciando quella che è diventata la tua casa. Naturalmente io ci sono ancora tutt'oggi in contatto, sono tornato anche in Brasile eh, prima della pandemia e la cosa bella è stata vedere che i rapporti non erano cambiati, nonostante fosse passato del tempo, eh, nonostante io avessi continuato la mia vita e loro avessero continuato la loro, però eh, c'era sempre quel rapporto che avevo lasciato. Grazie Simone. Ludovica? Allora, io mi ritrovo un po' nelle parole di Simone, che sono bellissime e le capisco, perché un po' è successo lo stesso anche, anche con me, che con la famiglia cinese anche ho creato veramente uh, un bellissimo rapporto. C'è un aneddoto che, appunto, secondo me è significativo, un po' anche di tutta l'esperienza. Uh, in Cina, per colazione, la mia mamma cinese, appunto, mi preparava questo porridge cinese, che uh, all'inizio era... È una poltiglia, diciamo, un po' grigiastra e non era mh, molto invitante, soprattutto all'inizio non è che lo mangiassi con piacere, anzi a volte le, lo avanzavo proprio, poi durante l'esperienza mi sono sempre più affezionata e ho iniziato proprio a diventare il mio piatto preferito e, ehm, e quando ripenso proprio alla mia casa cinese ripenso a, a quel porridge lì, nel senso che poi ho iniziato ad avere il sapore proprio di casa, questo per dire che Mm, effettivamente il rapporto che si è creato con la famiglia è stato veramente eh, qualcosa di significativo che sta durando, eh, appunto la, la mamma cinese la sento periodicamente e spero anche io di riuscire a tornare perché io sono tornata due anni fa e poi c'è stata la pandemia, però spero appunto prima po di poter rivederli. Eh, per quanto riguarda la scuola, abbiamo creato, eravamo 16 ragazzi internazionali, tra di noi si è creato un ottimo rapporto, c'erano ragazzi che venivano dalla Thailandia, al, mh, che poi vabbè, breve parentesi, anche proprio questa esperienza di intercultura mi ha fatto ancora, ancora di più appassionare sia eh, un po' tutti i paesi, quindi poi ho avuto occasione, l'estate le che sono tornata alla cena, anche di andare in Thailandia, e un po' proprio come l'esperienza mi abbia dato anche un, una voglia di... Una curiosità, una voglia proprio di vedere anche altri paesi, e, e perché comunque quello che ti lascia un'esperienza del genere è proprio un un, uh, ti arricchisce proprio. Quindi per tornare al discorso appunto di studenti internazionali abbiamo creato un ottimo rapporto anche con i ragazzi thailandesi, poi c'è una ragazza ungherese e altri italiani. E anche con il professore Tutor, che era il professore un po' principale, all'inizio sembrava una figura molto, eh, molto severa, molto, quasi un po', cine un po molto cinese, diciamo, poi nel tempo si è mostrato per quello che era, quindi un po', eh, un po' un pezzo di pane, diciamo, e alla fine quando ci siamo salutati gli è persino scesa una lacrima, quindi proprio per, per insomma, eh, spiegare come si è creato questo rapporto bello anche, anche con lui. Grazie. Grazie Ludovica, grazie Simone. Attraverso oh, l'emozione che abbiamo colto nelle vostre parole eh, abbiamo compreso che eh, avete costruito oh, delle relazioni significative nel vostro anno all'estero, eh, relazioni che avete costruito attraverso la capacità di ascolto, la curiosità, la voglia di, eh, di mettersi eh, in gioco e, e anche eh, la uh, flessibilità che avete dimostrato nei confronti delle culture ospitanti. Eh, grazie ancora a uh, Ludovica e Simone per aver voluto condividere la loro esperienza uh, con noi e passo la parola ad Anna Passato. Grazie. Grazie, state ancora con noi eh, un po un momento perché qualche domanda è arrivata e anzi invito eh, gli insegnanti a fare adesso le loro domande se hanno bisogno di altre informazioni per completare la loro osservazione eh, attraverso la, la griglia. Ehm, Grazie a Narita Faggiano per aver dato delle riflessioni di sintesi e grazie veramente ai ragazzi, ci avete fatto sognare almeno per lo me, per, lo meno per me è stato così. Vi faccio una domanda per entrambi, che è arrivata proprio da un insegnante. Intanto vi dice entrambe le esperienze si capisce che hanno apportato una certa ricchezza, insomma, in voi. Complimenti, e ci chiedono se ne avete avuto ovviamente esperienza di una. una come dire, un'annotazione in riferimento alla religione, al sacro, quindi eh, se ovviamente avete avuto esperienza di questo, se potete dirci qualcosa. Simone, vuoi iniziare tu? Allora, per quanto riguarda il Brasile, la, la religione è un argomento molto importante, anzi è un argomento a cui mi sono interessato molto, perché eh, diciamo che in Italia viviamo, almeno io mi ero sempre interfacciato con persone eh, principalmente cattoliche, mentre in Brasile ad oggi a molte eh, minoranze come quella evangelica, come quella missionaria e protestante. Per me è stato molto interessante, sotto questo punto di vista, venire anche in contatto con delle religioni che non fossero necessariamente le mie. Grazie, Ludovica? Mm, per quanto riguarda la cena, in realtà lì non, non sono religiosi, nel senso che appunto non, non sono per esempio cattolici o cristiani, o insomma. Quindi... Ehm, per esempio anche il Natale loro non lo festeggiano, cioè sono consapevoli che in Occidente abbiamo, beh non solo in Occidente, però comunque che, fest... per esempio in Italia lo festeggiamo, però non, non hanno questa tradizione, tant'è che Natale l'abbiamo festeggiato solo noi italiani, la ragazza ungherese, perché anche i thailandesi stesso discorso. Però c'è molto interesse, secondo me c'è comunque molta spiritualità, perché in Asia in generale, ehm, beh anche insomma con tutte le varie filosof filosofie, quella il confucianesimo piuttosto che il taoismo eccetera, Sicuramente quindi c'è una, una, una sfera di spiritualità più però magari filosofica, ecco. Grazie, eh, ci, eh, vi chiedono eh, come è rimasta attiva la relazione a distanza con la vostra classe eh, in Italia e poi anche eh, sono curiosi di sapere come è stato vissuto il rientro con i compagni. Simone? Ok, inizio io. Allora, io mi ricordo um, che per per me era, è stato un momento di stacco, era essenziale per me in quel momento uh, non pensare nemmeno troppo alla mia classe, nel senso che uh, tutto ciò che mi, che mi faceva ricordare l'Italia mi portava alla nostalgia. Però ad esempio uh, durante il mio all'estero avevamo organizzato ad esempio un giorno una video call tutti insieme, io e i miei compagni, in cui avevo avuto la possibilità un po' di parlare della mia esperienza, ma anche di sapere come stava andando e come si stessero trovando. E quindi per me, ad esempio, questo è stato molto utile. Devo dire che è stato molto utile al mio rientro, per potermi reintegrare anche e poter eh, sconfiggere lo stagio di casa, per me eh, i miei compagni di classe hanno svolto un ruolo fondamentale. Per quanto riguarda più lo specifico rientro, come ho detto prima, per me è stato il momento più difficile dell'esperienza e in cui veramente metti in dubbio tutto anche e soprattutto quando torni. Prima di tutto perché eh, è, è una cosa magari che qualcuno può pensare anche esagerata, ma io non ero più, eh, non avevo più un controllo eh, completo della lingua italiana, non riuscivo necessariamente a esprimermi correttamente in italiano perché dopo un anno che si parla dieci minuti a settimana naturalmente si perde e e poi perché comunque si rimette anche in discussione la propria cultura. Tutto quello che rivedevo in Italia mi sembrava non più appartenente a me. Grazie. Ludovica? Io um, quando sono a, a, stata in, durante l'esperienza appunto in Cina diciamo che ho un po', uh, mi sono un po' isolata nel senso che ho cercato il più possibile di vivermi l'esperienza lì. Quindi anche i miei compagni in realtà non, li ho, uh, non ho mantenuto molti rapporti con loro. Però eh, in realtà questo non, non ha poi impedito una volta tornata di eh, riuscire a, da, a rilacciare i rapporti in maniera appunto assolutamente naturale, sia perché comunque i miei amici forse se lo aspettavano, poi anche eh, devo dire che forse ho avuto un po' la fortuna anche di trovarmi in una classe e soprattutto con un gruppo di amici, ehm, che da questo punto di vista è riuscito bene anche a, uh, ad adattarsi e permettermi di adattare alla, alla situazione. Quindi non ho, nonostante io mi sia creato il mio spazio là e l'abbia deciso di vivere al 100%, non ho poi riscontrato problemi una volta tornata. O magari appunto ho bisogno di un po' di tempo per riadattarmi, però è abbastanza naturale. D'accordo, grazie. E chiedo ai colleghi se hanno visto qualche altra domanda importante oppure... Iniziamo a salutare i nostri ragazzi. Simone, una curiosità, mi chiedono in quale parte del Brasile hai vissuto esattamente, visto che tu stesso giustamente hai detto che è molto grande. Allora, io sono stato uh, nel sud del Brasile, si chiama Rio Grande do Sul e uh, una cosa anche che mi piacerebbe specificare è che Uh, molto spesso finiamo in posti che sono completamente diversi da come ce li aspettiamo. Io ad esempio mi sono ritrovato in mezzo alla campagna, nonostante prima di partire pensavo di andare al mare, <ride> però anche questo fa parte dell'esperienza. <ride> e come ultima domanda ad entrambi, eh, se e come è stata valorizzata questa vostra esperienza eh, al vostro rientro eh, a scuola dag dagli insegnanti? Simone? Ok, pa eh, posso partire io? Allora, eh, sicuramente eh, ne è stata valorizzata per quanto mi riguarda, ho fatto il liceo cioè, linguistico, quindi eh, principalmente per quanto riguarda il corso di spagnolo, in verità, perché eh, nonostante non sia stato in Brasile, a, in quarta e in quinta si analizza molto la cultura e la letteratura dei vari paesi e per me era, stato, era un punto di forza magari parlare più in generale dell'America Latina, visto che ci sono alcuni punti che eh, coincidono poi con le altre culture sudamericane. Per quanto riguarda invece eh, più in generale il gruppo classe, uh, ne è, sta è stato parlato, eh, c'è stato anche momenti di scambi di idee uh, di quello che ha potuto portare la mia esperienza e spero sia stato anche un momento di riflessione per i miei compagni. Grazie, Ludovica, e così chiudiamo. Io invece purtroppo questa è una cosa che mi è spiaciuta perché non... non, non... Secondo me non ci è stato dato tanto spazio in generale, anche perché poi un'altra mia compagna ha fatto anche l'elano all'estero e um, soprattutto se era parte dei prof, ma anche un po' in generale come classe, secondo me non c'è stato dato molto spazio per, per, per questo scambio di idee che invece Simone, di cui Simona ha parlato. Poi tra l'altro anche io venivo da un liceo linguistico, quindi poteva essere più naturale come cosa, invece non, non c'è stato e, e questo sicuramente è stato un po'... forse una, un, un, mi spiace che non ci sia stato appunto questa possibilità ecco. Grazie davvero, vi dico solo per vostro orgoglio che veramente sono arrivate un fiume di, di domande, purtroppo non riusciamo a farle tutte, però vi invito insomma agli insegnanti anche a rivolgersi ai centri locali eh, che ci sono sul territorio di intercultura, i volontari vi potranno raccontare eh, tantissime di questa esperienza, volontari che poi sono per la maggior parte ex borsisti, quindi avrete assolutamente modo di soddisfare le vostre, le vostre curiosità e i vostri dubbi ringrazio ancora la professoressa Anna Rita Faggiano per aver condotto questo consiglio di classe simulato.